Grazie Presidente, eh, sicuramente l'agricoltura in Regione Emilia Romagna è un settore importante e fondamentale eh, per la nostra economia regionale, è un settore che va sostenuto perché eh, le difficoltà in questi anni sono state eh, diverse e molteplici, sicuramente va incentivato eh, la i, vanno incentivati i giovani agricoltori, coloro che vogliono eh, fare partire un'azienda agricola, vanno anche risolte, in questo progetto di legge non se ne parla perché è un tema molto più ampio, anche le difficoltà riguardanti la giusta remunerazione del prodotto agricolo che oggi si trova eh, di fronte, eh, non da oggi ma già da tempo, alla concorrenza eh, di prodotti che vengono eh, dall'estero, ma come pure si trovano di fronte alla difficoltà di eh, avere una giusta remunerazione da parte della grande distribuzione organizzata. Ricordiamo anche eh, gli scandali che eh, riguardano eh, le, le, le doppie aste oppure eh, le offerte, eh, i sottocosti che la grande distribuzione offre eh, ai consumatori, eh, ricaricando invece poi quel sottocosto sui produttori. Questo è un tema molto più ampio che ovviamente non può rientrare nel progetto di legge oderno, ma è un'attenzione che come eh, regione e come governo nazionale sicuramente va eh, mantenuta alta. Oltre a questi problemi ci sono sicuramente i cambiamenti climatici che stanno portando ogni anno eh, sempre più uh, mh, eventi uh, catastrofici per la nostra agricoltura, le grandinate, la, sic la siccità, le alluvioni e quindi questo è un aspetto che sta colpendo sempre di più la nostra agricoltura e non da ultimo eh, le, eh, gli insetti e le avversità eh, dovute eh, ai parassiti. In questo contesto sicuramente l'agricoltura ha quindi bisogno di un sostegno e di un'attenzione particolare, perché come dicevo è uno dei settori che in regione Emilia Romagna sostengono l'economia eh, di questa regione. Se ne ha avuto modo di parlare anche in questi giorni al villaggio di Coldiretti eh, con la presenza eh, del Premier Conte che appunto ha assicurato anche l'attenzione di questo governo a questo settore eh, così importante. Venendo eh, al dettaglio del progetto di legge sicuramente sosteniamo il fatto che ci siano nuove risorse dedicate agli, ai nuovi agricoltori al, pr al primo insediamento il eh, finanziamento viene dall'ambito anche della gestione sostenibile delle foreste, su questo ritengo che sia importante ricordare che per quanto riguarda la gestione sostenibile delle foreste c'è stato un mando, un focus particolare anche sulla forestazione di pianura che purtroppo non ha sortito effetti, su questo io ritengo che bisogna che eh, poniamo eh, di nuovo attenzione perché Ritornando al tema dei cambiamenti climatici è importante che mentre in Appenino eh, le foreste e la parte boschiva effettivamente sta aumentando, in pianura eh, abbiamo e dobbiamo impegnarci di più sul fatto che abbiamo necessità di aumentare la, la percentuale, la presenza arborea anche in pianura per evitare eh, isole di calore, per aumentare la resilienza anche dei terreni eh, agricoli e delle città in pianura. Per quanto riguarda invece la lotta alla cimece asiatica, eh, l'articolo 2 mh, previene o interviene in uno dei tanti aspetti che, ser che servono ad aiutare gli agricoltori rispetto a questo grande tema, che è quello eh, del pagamento degli interessi e dei finanziamenti, un, un problema molto sentito perché eh, c'è chi ha investito e eh, che ha necessità di investire ancora proprio perché i raccolti sono stati eh, danneggiati anche fino al 100% della, della produzione quest'anno e anche negli anni scorsi ci sono agricoltori che hanno necessità di eh, cambiare tipo di, di coltura proprio perché la cimice asiatica ha avuto un effetto eh, veramente impattante. Questo non è l'unica L'unico tipo di intervento che bisogna fare, l'altro tipo di intervento è sicuramente quello degli antagonisti. E abbiamo in Commissione l'ultima volta approvato due risoluzioni di minoranza che sollecitano la Giunta e il Governo e il Parlamento per agire velocemente. Si è partito finalmente il decreto che prevede, eh, le modalità di eh, inserimento di eh, specie che vadano a contrastare la cimice asiatica, ovviamente se sono specie all'ottone va fatta tutto uno studio per verificare che queste nuove specie non causino poi a loro volta dei problemi, parliamo della, della Vespa Samurai che eh, ha bisogno di un'autorizzazione, di uno studio, abbiamo impegnato la Giunta intanto a portare avanti le attività che sono già cominciate di studio e di approfondimento per poi arrivare con l'autorizzazione e a sollecitare i ministeri competenti e la conferenza stato regioni perché velocemente si vada ad adottare i criteri per l'immissione eh, delle specie eh, non autoctone. Nel frattempo ci sono anche attività sulle specie autoctone. Eh, in Regione Emilia Romagna Abbiamo anche eh, una biofabbrica, e eh, un eventuale mh, antagonista oltre alla Vespa Samurai che non è autoctona potrebbe essere l'Anastasius Bifasciatus, questo, su questo si, fanno, si stanno facendo sperimentazioni e anche questo potrebbe essere un campo eh, di studio e di attuazione rapida per cercare di eh, fermare questo pericoloso parassita. Siamo preoccupati invece delle richieste di alcuni su deroghe eh, riguardo agli antiparassitari, eh, siamo convinti che spingere eh, sulla lotta biologica piuttosto, e sulla lotta integrata piuttosto che intervenire pesantemente con gli antiparassitari che hanno dimostrato non essere efficaci e dimostrato che ce eh, per ottenere i minimi risultati servono impieghi massivi, e su questo invece siamo critici e preoccupati e riteniamo che bisogna agire con molta cautela. Riguardo al provvedimento quindi ovviamente il nostro voto sarà favorevole come vediamo con interesse la proposta dell'ordine del giorno del collega Tagliaferri proprio perché lo studio sulla lotta biologica riteniamo sia importante e su questo bisogna investire con forza e con convinzione. Grazie.